e scrive una donna che si interroga sulla possibilità che il suo blocco sessuale possa essere rivolto, risolto soltanto da un sessuologo. In questo senso quindi nella domanda mi viene spiegato un po' che potete leggere poi in forma integrale sul sito, spiega che il suo rapporto con la sessualità fin dall'inizio è sempre stato un rapporto comunque eh, di distacco e di freddezza. Unito alla vergogna, forse dice legato al fatto che il suo primo partner era poco attento ai suoi desideri e questo potrebbe aver portato, averla spinto o comunque averla eh, portata a vivere la sessualità in una maniera quindi meno coinvolgente. Infatti, dice di raggiungere l'orgasmo soltanto nell'occasione della stimolazione orale e di non raggiungerlo mai, almeno così mi sembra di capire, nel contesto della penetrazione. In questo senso questo problema sessuale si è perpetrato fino ad oggi, nonostante ad oggi abbia una relazione più soddisfacente, più intima, più affettuosa con una persona con cui anche da un punto di vista sessuale c'è desiderio e piacere di stare insieme. Ora, la cosa interessante è anche che eh, questa persona mi scrive di aver provato a iniziare una psicoterapia a orientamento psicanalitico, non tanto per questo argomento della sessualità, ma peraltro per lavorare su alcuni blocchi del passato, su cui dice di aver lavorato in maniera eh, proficua e di essere soddisfatta del lavoro fatto con la collega. Però, dice, a un certo punto ho portato il mio problema sessuale all'interno del contesto di psicoterapia e, parlando di questo, il collega o la collega ha eh, fatto un passo indietro, si è rifiutata di parlare di questa cosa. O comunque dice, parlava di relazioni, di razionalità, di affetti, affettività e non mi sono sentita accolta nella mia domanda. Dice: cioè, Forse questo poi ha influenzato il mio modo di vivere la sessualità con conseguenze sul modo in cui raggiungo l'orgasmo. Cioè, forse adesso raggiungo l'orgasmo ancora meno frequentemente di prima però mi sembra di capire che da quello che scrive comunque l'orgasmo all'interno della stimolazione orale sia cioè qualcosa che si è mantenuto anche se è meno frequente. E quindi su questo si chiede forse ho sbagliato a chiedere aiuto a uno psicoterapeuta dovevo devo chiedere aiuto a un sessuologo? La domanda è ottima. Però io la dividerei in due. Dividerei la domanda sulla sessualità e la domanda su quello che è successo in psicoterapia. Cioè parlando del blocco nella sessualità, Potremmo parlare comunque di un disturbo dell'orgasmo acquisito che a me non è chiaro se sia situazionale o generalizzato, cioè una cosa che poi continua a succedere soltanto all'aspetto eh, della penetrazione, o se si stia generalizzando a tutta la sessualità visto che l'orgasmo inizia a essere sempre meno frequente. Comunque, finché c'è ancora, diciamo che stiamo andando in quella direzione un po' generalizzata, ma non è ancora arrivato a quel punto. Quello sarebbe il punto in cui non raggiungo più l'orgasmo da un tot. E in questo senso. Però è particolare il fatto che si stia parlando di un disturbo dell'orgasmo acquisito perché molto spesso il disturbo dell'orgasmo al femminile tende a essere un disturbo primario, non acquisito, cioè un disturbo permanente che è sempre lì. Eh, questa cosa è dovuta al fatto che il disturbo dell'orgasmo spesso e volentieri è dovuto a una difficoltà di fare esperienza nel contatto con il proprio corpo e nel contatto con l'emotività e I pensieri che sono dietro quelle emotività all'interno del contesto sessuale, che non essendo esperiti in maniera corretta e salutare, portano quindi a questa distanza dal modo in cui invece cioè, funziona il riflesso dell'orgasmo. In questo senso, quindi, per lavorare sul disturbo dell'orgasmo serve lavorare sulla capacità di fare esperienza e, nello specifico, non di un'esperienza generalizzata, ma di un'esperienza proprio specifica della sessualità. E, questo è un qualcosa che riguarda la capacità di auto-osservarsi, di sapersi leggere, però sapersi leggere sia da un punto di vista eh, di pensiero, di emozione, sia da un punto di vista corporeo. Perché poi per il, il sesso e per l'orgasmo può avere importanza un sacco di cose, ma ci sono alcune cose che sono più importanti di altre. E su questo molto probabilmente uno psicoterapeuta sessuolo o comunque un sessuologo potrebbe aiutarla in maniera più precisa e puntuale di un psicoterapeuta generico allo stesso tempo però il discorso diverso è quello che è successo effettivamente nel contesto di psicoterapia cioè io ho il dubbio che ci sia stato un frantendimento forse la psicoterapia è un lavoro che si orienta nella risposta delle domande una o più domande che emergono all'inizio del lavoro di psicoterapia o emergono durante il percorso psicoterapeutico e ho il dubbio che la donna che mi scrive abbia forse fatto emergere la domanda sessuale perché si è immersa poi all'interno del contesto, magari soddisfatto dei risultati che stava raggiungendo, si è posto a questo obiettivo in più che è un obiettivo più che salutare, no? E contemporaneamente però questa domanda si è emersa senza dirla esplicitamente come nuova domanda su cui adesso lavoriamo su questo. E quindi è possibile che su questo si sia scollegato un po' il rapporto tra terapeuta e paziente. Il mio primo suggerimento quindi su questa cosa è ne riparli con il collega con cui stava lavorando, lavorando su questa cosa e provi a recuperare questo aspetto per cercare di costruire invece un clima collaborativo più efficace anche perché credo che la cosa più utile sarebbe sì lavorare con, su questo argomento con un collega specializzato in sessuologia allo stesso tempo però anche se lei questa cosa ne riparlasse con il collega con cui stava già lavorando c'è il fatto che tutti i psicologi in Italia perlomeno sono vincolati dal codice deontologico, che nel suo articolo 27 dice che lo psicologo poi nel momento in cui constata che il paziente non trae nessun beneficio o comunque è ragionevole pensare che non trarrà nessun beneficio dal lavoro che sta facendo è il primo a proporre l'interruzione del lavoro e quindi in questo senso se il collega poi Ritenesse di non avere gli strumenti per aiutarla nell'affrontare il suo blocco nella sessualità, ragionevolmente sarà il primo a dirle che forse sarebbe più opportuno inviare quella domanda a un collega specialista di sessologia. Contemporaneamente, però, sì, quando si parla di provare ad affrontare un tema legato alla sessualità, eh, il sessuologo è il professionista di riferimento. Se quindi ha dei dubbi su questo, eh, forse chiedere aiuto al suo terapeuta che già l'ha aiutata per affrontare certe cose potrebbe essere la prima direzione verso cui andare. Allo stesso tempo cambia la domanda, cambia la richiesta di aiuto e quindi ottima idea quella di procedere per provare a migliorare le cose, forse vale la pena farlo a persone diverse per domande diverse o comunque vale la pena cercare di chiarire in maniera esplicita su che cosa si vuole lavorare per cercare di fare i passi migliori per stare meglio, sia con se stessi che con il proprio corpo, con la propria sessualità e nel proprio rapporto di coppia.